Ma noi stiamo riportando alla luce anche attraverso testimonianze importanti e mh, analisi storiche un momento fondamentale della storia d'Europa e quindi della storia del mondo parliamo del quel passaggio dell'89 che con la caduta del muro di Berlino e poi la unificazione tedesca apre una nuova stagione e in particolare appunto ci interessa il modo in cui Italia e Germania attraverso due grandi protagonisti del tempo che furono Giulio Andreotti e Helmut Kohl vissero questo passaggio. Ora è evidente che da una parte Kohl si fece interprete della volontà del dell'aspirazione alla riunificazione del popolo tedesco e Andreotti piuttosto delle preoccupazioni di chi aveva una visione di politica estera improntata ad una logica di pace, di dialogo, di cooperazione. Quindi direi la preoccupazione che questo processo avvenisse non in modo unilaterale, aggressivo verso l'Unione Sovietica, ma in un quadro condiviso, per non creare ferite e quindi le ragioni di nuovi conflitti. Quindi emerge diciamo, l'intreccio nel rapporto tra queste due personalità, ma anche come dire, due diverse visioni ecco, dell'evoluzione delle relazioni internazionali quindi è molto interessante dal punto di vista eh, storiografico e naturalmente aiuta a capire il modo in cui avvenne quel processo, eh, poi ha determinato i, i, diciamo, i, 20 anni, i 30 anni successivi, cioè il, il modo in cui oggi si sviluppano le relazioni internazionali, ecco. E qui insomma, ci sono ragioni di preoccupazione e di forse diciamo, alcune delle preoccupazioni di Andreotti non erano infondate. Se è vero che alla fine noi oggi ci troviamo di nuovo in una situazione di tensione, di contrapposizione con la Russia e che... Quindi quelle speranze di cooperazione internazionale, di riunificazione del mondo, diciamo, che si erano aperte con l'89, sono state in parte tradite. Tornando a guardare le tensioni di oggi, naturalmente io non voglio nascondermi le responsabilità del nazionalismo russo impersonato da Putin. Tuttavia è anche evidente che dobbiamo domandarci noi, l'Occidente, se eh, noi non abbiamo contribuito con i nostri errori a spingere la Russia in quella direzione. Questo è il, un grande tema di riflessione, diciamo, e appunto questo ci riporta esattamente al momento storico in cui tutto questo ha inizio, cioè con la fine dell'impero dell sovietico, se forse l'Occidente avrebbe potuto essere più generoso verso Gorbaciov e aiutare una transizione che non assumesse i caratteri rovinosi che ha avuto diciamo, la disgregazione di quel mondo, con tutti i conflitti che si sono aperti. Basta pensare alla ex Jugoslavia, ai, ai 300.000 morti che le guerre civili balcaniche hanno causato diciamo, dopo l'89. È motivo di una riflessione sul passato, ma forse anche per trarne qualche insegnamento per l'oggi.